a casa rotta, che già il nome è una figata, perché <ride> ovviamente eh, si tratta di due abitazioni, però la principale è una che ehm, si trova nella bassa Rango, quindi in Piemonte, e ha l'idea di appunto questa abitazione che è una, un cascinale che viene eh, ristrutturato in, in tutto in bioedilizia, per cui ad esempio eh, probabilmente è stato isolato con dei bottigli di vetro vuote, piuttosto che tutto l'intorno è poi fatto di paglia e fango, eccetera. E, e quindi adesso è in costruzione, però il, la parola rotta nel, nel nome sta proprio a indicare anche una nuova rotta. Quindi questo è proprio il, il senso del, di tutto questo progetto, che è quello di eh, far incontrare le, le tradizioni, le conoscenze più o meno antiche sotto ogni ambito e far incontrare con le persone attuali, del presente, per tracciare nuove rotte su vari aspetti. Quindi c'è l'aspetto della crescita personale, magari attraverso i corsi che tengo io di yoga e di, di coaching in quanto fitness coach, piuttosto che eh, agricoltura, piuttosto che eh, anche costruzioni di forni in terra cruda sono bellissimi, funzionano Mi sentite? Dove siete arrivati? All'inizio ah, All'inizio? Eh, ok Ok eh, allora si chiama un, progetto, un progetto che si chiama La Casa Rotta e il senso del progetto è quello di creare nuove rotte, no? una nuova rotta in tutti i vari ambiti della vita. Ci sono diversi personaggi che con le loro esperienze condividono la loro professionalità per eh, tracciare queste nuove rotte eh, coniugando conoscenze antiche con le nuove eh, conoscenze attuali. E nel progetto ci sono sei persone più vari supporter che girano appunto nell'associazione e partecipano alle varie attività che facciamo che servono per autofinanziarsi. Recentemente è stato eh, introdotto anche un progetto proprio, puramente agricolo che ha preso il nome di eh, Le Nuove Rotte <ride> ed è tutto, sono 8 ettari coltivati in, bi in biodinamica e abbiamo legumi, cereali antichi, un po' di frutteto e tanta bella. Gioia da mettere tutto quello che facciamo. <ride> e, è un progetto comunque aperto, ancora oggi diciamo, è in appunto, fase di eh, costruzione perché queste due cascine sono grandi e stiamo ristrutturando. Ospitiamo tantissimi woofer e poi abbiamo la fortuna di vivere in questa eh, località che. È vicina a Bra, anzi a Pollenzo, dove c'è l'università eh, di Slow Food. Infatti, vi ho visto la borsa in mente, <ride> quindi sono questi ragazzi che studiano proprio eh, cibo, alimentazione, nuova eh, diciamo, una coscienza proprio sull'alimentazione. Per cui spesso partecipano anche a questi workshop, c'è molto, eh, molto potenziale. Vi aspettiamo, e tante care cose. Ciao. Grazie.